Ciao a tutti! Oggi prepareremo il timballo di pasta con melanzane. Il tempo di preparazione della ricetta è di 1 ora e 30 minuti circa. Gli ingredienti sono pasta, melanzane tagliate a cubetti, melanzane tagliate a fette e fritte, passata di pomodoro, scalogno, uova, olio evo, parmigiano e pecorino, sale, pepe e basilico. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il parmigiano e il pecorino e lo facciamo tritare per 10 secondi a velocità 10. mettere da parte senza lavare il boccale mettere la, lo scalogno e lo facciamo tritare per 3 secondi a velocità 6. riunire sul fondo del boccale con la spatola aggiungere l'olio ed insaporire per 4 minuti 120 gradi velocità 3 unire sul fondo del boccale con la spatola, aggiungere le melanzane e cuocere per 10 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità soft. Aggiungere la salsa di pomodoro. Aggiungere il basilico. Il sale. E il pepe. E cuocere per 25 minuti. 100 gradi antiorario, velocità soft. 10 minuti prima del termine della cottura, cuocere la pasta in abbondante acqua salata e scolarla al dente. La salsa è pronta, condire la pasta in una ciotola capiente. Aggiungere il parmigiano e il pecorino e amalgamare bene. E infine le uova sbattute. Ed amalgamiamo bene rivestire con le melanzane uno stampo versare la pasta mettere il resto delle melanzane Cuocere in forno preriscaldato a 180 gradi per 25 minuti circa. La pasta è cotta, lasciamola intiepidire prima di capovolgerla su un piatto da portata. Timballo di pasta con melanzane.